Adesso vi chiederei, se vi è possibile, di alzarvi un attimo, eh, ci siamo, alzarvi un secondo in piedi, un secondo solo, alzatevi un attimo in piedi, tranquilli, muovete un po' il corpo, no? Vi sgranchite un po'. Dopodiché... Stiamo parlando di corpo sensibile, quindi è molto importante la sensibilità. Allora, semplicemente fate due passi, tre passi. Cioè, muovetevi un attimo, muovetevi poco, ok? State presenti al corpo. Cioè ascoltate un attimo il corpo. Domanda, scrivetemi eh, siete riusciti? Spero di sì, ovviamente penso che siete morti, però com'era la percezione del corpo fisico? Cioè, avete avuto, vi do due possibilità, avete avuto la sensazione di percepirlo completamente, totale, uno, oppure la sensazione di percepirlo un po' fumosa, ecco, un, un po' qua, un là forse un po di più qua un po di più là comunque come dei pezzetti più che proprio uno quale delle due quello che stiamo facendo ora lo sapete cos'è è l'una terra uh, un po fumosa la seconda più frammentata Ok. Sì. Perfetto. Quindi, adesso riprovate, alziamoci in piedi, ancora una volta, però questa volta dovete non solo avere tranquillamente la percezione di tutto il corpo, ma in un attimo, bam, tutto insieme. Lo potete fare in un attimo, non vi servono ore, eh, per arrivarci di meditazione, no, in un attimo, bam, tutto il corpo fisico in un corpo solo, boom, e fate due passi, come unità. Ok? Fate dei passi, come unità, come unità. Quindi, in un attimo, tutto il corpo, ogni cellula del corpo presente, basta, bam. Siete riusciti? Vediamo un po'. Scrivetemi se siete riusciti. Dovrebbe essere facile, eh. Però, da dire... Ecco, non subito, ma sì. Perfetto, perfetto. Queste sono due possibilità percettive. Cioè, la percezione locale, diciamo, oppure la percezione totale, unitaria. Va bene? Allora. Quando voi risvegliate la percezione totale, che è una cosa che infatti non viene fatta mai, però se voi svegliate la percezione totale il più possibile nella vostra giornata, voi vi avvicinate al corpo lunare. Perché coagulando qui, proprio, dal corpo fisico, questo, per, um, come si dice, come due, due, un corpo freddo e uno caldo, li metti accanto, no? E si equilibreranno, si trasmettono, no? Come si dice? Conduzione, non, non si dice conduzione, però si trasmettono, ok? Quindi voi, partendo semplicemente da un'azione fisica, cioè qui, senza tante cose mentali, qui, però sono, diciamo, presente, no? A in tutto il corpo uno deve essere eh? perché anche qui ci sono tante scuse tipo eh, ma aspetta un ginocchio non c'è un ginocchio non... no se fate così siete ancora usando la percezione locale dovete proprio fare la percezione unitaria quindi si comincia dicendo ok tutto il corpo va ogni cellula del mio corpo è presente Basta. e vado avanti cammino faccio le cose come percezione unitaria Notatelo. Viviamo continuamente nella percezione localizzata. Noi mica siamo dentro il corpo, la coscienza mica è dentro il corpo. La coscienza è sempre in una parte di corpo. Di solito se uno non respira con la pancia, se uno sei tipo da qui in su. Se uno pensa tantissimo è tipo solo nella testa. Se uno <ride> Alcune, alcune, di alcuni uomini di alcuni uomini si dice che magari cioè, si sposano poi però devono andare anche con un'altra poi un'altra un ancora un un un si dice te il cervello sai dov'è che ce l'hai? non ve lo dico Decide, decidete voi però io l'ho sentito dire quello lì il cervello ce l'ha lì è vero capito? lui sarà lì, la coscienza mica è incarnata del tutto nel corpo è una cosa che potete far voi, se volete ma in realtà come avete ben percepito è uno stato fumoso forse la, la, la, frammentato cosa credete che possa manifestare questo stato, frammentato e fumoso? nulla ecco che quindi partendo da qua la terra questa è l'altra cosa che vi invito a fare e è una cosa che potete fare ogni giorno ogni ora tranquillamente senza raccontarvi nessuna scusa bam ogni cellula del mio corpo è presente basta e vado avanti tranquillo sentendo uno ecco, eh, no, quando è che non sei più frammentato quando ti senti uno è frammentato dal 2 in poi, 2, 3, 4, 10, 100 Allora, non, importa, non vi preoccupate, non ci dovete arrivare a questo stato. Ce l'avete già lì pronto? Provatelo, eh, anche adesso. Ce l'avete già lì pronto, perché è uno stato pergettivo possibile, però non viene usato. Guarda caso, però, è proprio questo stato che se portato avanti vi coagula poi il corpo lunare. Se voi porterete avanti questo stato, anche solo per 3-4 giorni, un lavoro deve essere tranquillo, è eh, come lavoro, non è che dovete fare questa cosa? Bravo, ma quando si sente uno, è normale sentire la coscienza che va oltre il corpo? Eh sì, è quello che va a succedere, infatti. Ma perché questo? Perché se voi reclamate il regno di Dio le porte dei cieli vi si aprono. Ve ah, devo spiegare io. <ride> allora, portate avanti semplicemente questa pratica regale. Guardatevi intorno, nessuno sta facendo questa cosa tranquilli, vuol dire che non mi metto lì a pensare, ora sono consapevole, ora non sono consapevole, no. no, volontà, sole, fate risplendere il sole sulla terra, quando scrivevano questo, significava questa pratica. Allora, completamente, no? Avete capito il discorso? Va, uno. E in questo modo fate le vostre azioni quotidiane. Più ne dovete fare, più coagulerete bene questo discorso. Ma non avete idea di cosa vi succede se voi iniziate e parlate con le persone in questo stato. La vita diventa benedetta. Non avete idea di come cambia tutto. Parlate con una persona in questo stato. La persona vi guarda, cioè, tra un poco si inchina. Non è che si inchina, però... Vi guarderà con un rispetto immediato perché percepisce la potenza del sole. Cioè, vi percepisce come individui mm, cambieranno tutte le cose che voi credete. Ma non Cerne inizierà veramente la coagulazione del corpo lunare. Quindi, dalla Terra fate il percorso arrivando alla Luna. Come diceva giustamente qualcuno, che si vede che ha fatto davvero e ha sentito subito, vi si nutre, vi si sviluppa il corpo lunare. Di cosa si nutre? Di? Il corpo sensibile. Di cosa si nutre? Rispondetemi. Apro la chat. Il corpo sensibile. Di cosa si nutre? Qual è la sua vita? Oh, sensazioni! Sono immensamente felice che, che ci si è. Sensazioni. Non sensazioni come le dicano oggi, eh? Oh, sento questo... Sent no, la Sensitività! Sensibile! Purtroppo devo usare sensazioni, perché in italiano non ci sono le sensibilizzazioni, insomma. Però... Percezioni... Sì. Allora... Quando io faccio questa semplice pratica di tutte le ore, però la dovete fare tranquilli, sereni, non vi ci dovete sforzare. Quando vi ci state sforzando, state sbagliando. Perché è una cosa che potete accedere subito e quindi tutto quel che state facendo vi ci state facendo la testa voi. Insomma, ecco perché vi dico è tecnica regale. Perché non è che devi lavorare. Ci arrivi, basta perché funziona perché è una tecnica solare quindi parte dal sole ok allora dopo poco che voi fate davvero questa pratica inizierete a sentire un corpo nel corpo inizierete a sentire che il corpo fisico è qua però c'è anche un, un nuovo quasi corpo qualcosa di sensazione di sensibilità di percezione fluido e cosa è questo è chi sta attento al corpo se voi dovete cioè se voi avete l'attenzione completa al corpo qualcosa ce la deve avere questa attenzione no è il corpo lunare Quindi rimanendo così voi da, risveglierete il corpo sottile, chiamiamolo così fino a sentire proprio come è presente come alla fine vi sentirete dove, cioè sentirete il corpo sottile che è un corpo di vita in confronto a quello fisico, è un corpo di vita proprio e quindi ecco perché vi dicevo collegare all'impressione sensoria un'altra impressione sottile quella roba lì aumenterà sempre di più le cose vi iniziano a parlare, perché voi siete sempre di più anche nel piano sottile dell'esistenza. Capite? Poi si va anche avanti, ma questo assolutamente è il primo vero, diretto passo. Potranno arrivarvi migliaia di scuse su questa cosa, eh? migliaia di scuse, migliaia di resistenze, migliaia di escamotage. Però, l'avete visto anche nel disegno, dalla Terra c'è una via bella diritta e si va alla Luna. Non è che ci sono chissà quante cose, no? Ma fin quando te non scopri veramente tutta la Terra, cioè il corpo, tutto, capito? Allora, come fai ad accendere? Cioè, infatti qualcuno diceva, si va oltre il corpo. Sì accade spontaneamente, cioè ti ritrovi nel corpo sottile, allora cominciate davvero a capire cosa si intende e a mandare a quel paese tutti questi grandissimi viaggi astrali e eh, di qua e di là, non ci hanno capito una mazza, hm? perché praticamente hanno fatto una proiezione tipo eterica, ma non si sono svegliati nel piano eterico, non si sono, capito, no, non hanno maturato come si deve fare per um, svegliarsi. Perché se te ti svegli in un piano diverso, in un piano sottile, tu hai conoscenza di quel piano sottile, capito? Ti si apre un altro mondo, un altro universo della natura. Non è che te sei solo lì, che guardi intorno, ciao, non so cosa fa e basta. Capito? Va bene. Questo era... <ride> un altro Spiga eh, scri Scrivetemi se avete capito, per favore. Allora, scrivetemi a intanto se vi è chiaro vedete le scienze sottili come sono se voi siete grossolani arrivato oh, non vi preoccupate però non capirete nulla perché chi si vuole avvicinare ai corpi sottili alle... deve essere sottile a sua volta per comprendere il sottile, altrimenti, eh, no, capisci nulla, eh, basta, no, non, ti sarà incomprensibile, eh? non è che poi ci sono problemi, solo che ti sarà incomprensibile. Allora, questo avevo scritto l'ultima come slide, eh, praticamente quello che io vorrei portarvi a fare piano piano, che poi lo farete da voi, non è che vi porto io, però già con queste conoscenze potete iniziare, vedete, vi avevo scritto percezione, unificazione. E ora l'avete capito questi due passaggi. Unificazione è quello che vi stavo dicendo. Cioè iniziare a muoversi come uno. Quindi tutto l'intero corpo, basta. Ma guardate, me lo scriverete voi da domani come vi cambia la giornata e come vi cambia la vita solo questo. Perché è una tecnica solare. È una tecnica dei re. I re non è che volevano far fatica. Mettisi lì a zappa e a faticare, le tecniche dovevano essere... Bam. oppure... Eh, insomma, succedevano cose spiacevoli al mago che gliel'aveva dette. E eh, perché non c'era okay, no? Allora, comunque, avete capito questo discorso. Il terzo l'ho messo un po' più lontano perché è una cosa un po' più è una cosa riservata ai maghi perché poi la vera coagulazione con l'estrazione proprio del corpo lunare ehm, ti serve un po anche per altre cose Insomma, è una cosa molto più complessa ma anche sapete cosa più pericolosa quindi vi serve oh, senza mezze misure vi serve la guida a tu per tu per farlo perché possono succedere tantissime cose quando c'è proprio la separatio mm? E poi da lì ovviamente quando separi si. Immaginate per darvi un'idea perché ormai mi potete capire. Cos'è l'estrazione oppure la separazione? Togliete la terra. Eh. Togliete la terra. Vedete? Quando uno ci riesce piano piano, praticamente fate accadere quello che vi accade quando morite, quando si muore lo fate accadere in vita prima capito però da, da, da, da, da, da, da, da, da qui a qui da da da tanti tentativi, tante cose andate bene, tante cose andate male, piano piano, <ride> eh, capito? Uno poi ci riesce e quando ci riesce è la stessa cosa che accade appena da non è la seconda morte, è sempre detto, però. Insomma. E quindi, scusate, eh, signori, visto che ci siamo, vi dico anche l'ultima cosa. Potrebbe interessare a qualcuno, state attenti a cosa quindi, non solo ascoltate perché vi faccio una domanda: perché è importante di cosa vi nutrite? Perché? È importante con cosa nutrite il corpo lunare, con cosa nutrite la vostra luna, è molto importante. Perché? Perché qualcuno potrebbe non avermi capito, eh. Come mai è importante? Vi guardo un attimo la chat. Per le vibrazioni che avrà, mm, insomma, e perché sono importanti le vibrazioni che avrà? Per imprimere il corpo lunare, sì, ma perché è importante sapere con cosa imprimi il corpo lunare? Voglio dire, immagino che si sopravvive, no? Per quello che crea, perché seminiamo e poi va a compimento. Perfetto, ottimo. Non è che... sì, l'inferno, perché lo crei? l'inferno. infatti le persone hanno paura dell'inferno, le persone già vivono all'inferno. L'inferno è la vita, vivono in un inferno e dopo anche peggio eh, perché si manifesta, cioè avete capito, bravissimi, veramente, non, non sto scherzando, veramente, eh, onorato e basta. È questo che a noi ci interessa, con cosa viene nutrito il, il corpo lunare, poi quello te lo, te lo fornisce in vita, te lo partorisce in vita. Ecco la Maria Vergine. Perché vergine? Quanti hanno detto, eh, ma vergine non era. Oh, oh, ma... <ride> cioè, ma non è che... Cosa vuol dire per noi maghi quando lì mi dici la Maria Vergine? Poi la Maria Vergine, ovviamente. La mia, la magia vergine, è, scusato, ratto, sbarbolo allora la siamo? avete capito? No? Andiamo. la maria vergine, vedete la luna vergine, tu la maria vergine, cosa ha la non vergine, che ha partorito il mio vicino di la cosa vergine, partorito? e chi ha partorito tu la povera vergine, oh il la eccolo vergine, il sole con i dodici discepoli, dodici segni, dodici tutto, perché lui era il sole, essere umano che arrivò tramite iniziazioni, conoscenze, magia, eccetera, ad essere uno dei più grandi maghi mai esistiti nella storia, coagulando di fatto in terra il corpo lunare. Ecco perché la Maria ha partorito il Cristo proprio. Eh? Cavolo! La Vergine ha partorito il sole. Lo avevi detto anche per il periodo natalizio. Infatti, negli antichi misteri e le si diceva proprio questo, il giorno di Natale, la notte, si diceva la Maria ha partorito il sole. Ecco che si festeggia, no? La meraviglia. Ve lo rimetto, ve lo rimetto sulla, sulla pagina Facebook, oppure, no, su YouTube, ho fatto un video di 3 secondi, in cui 5 secondi, se no non si legge nulla in cui vi rimetto un attimo questo piccolo rito da fare prima di Natale. Ma era bello, questo ce si celebra, no? Cos'è il sole Invictus che se invece celebravano sempre in queste zone? È uguale. Si celebra la nascita del sole. Ok, avete capito la, gra la grandezza della storia? Ma per quel che ce ne frega a noi, è eh, certo che Mitra era nato da una vergine. Così come molti altri. Se vanno ad indicare l'essere umano che ha coagulato il corpo solare. Quello che ce ne frega a noi comunque, se lo volete sapere, è che la Maria Vergine è questa. Perché è vergine? Perché è il corpo lunare. Quindi, come la lastra fotografica di una foto. È vergine quel che ci imprimi, dopo la fotografia diventerà se domani ci imprimo un'altra cosa, diventerà un'altra cosa. Non è che dice, No, io mi hai impresso la foto di oggi. Io voglio rifare la foto di, di un anno fa perché mi piaceva. È sempre vergine la Maria, anche quando ha fatto il Cristo, che tra l'altro è po'. <ride> Um, insomma è ritornata vergine cioè è sempre stata nel senso no? si sa eh, la Maria è vergine non è che uno eh, mai sentito di la Maria era vergine poi ha fatto il Cristo non è più vergine perché ha fatto il Cristo voi l'avete mai sentito di? come tante cose non le so ditemi se l'avete mai sentito di o no aspetta no, ah, ecco. <ride> okay, no. <ride> vi ringrazio per la risposta allora. eh, sì per colpa degli Elohim extraterrestri. sì anche belli eh, ma chi non capisce una sega poi deve inventare tutto anche gli extraterrestri, ovviamente perché eh, poveracci no? eh, nelle battute ecco eh, però nella conoscenza io so che la Vergine Maria, anche dopo il Cristo, cioè, ma lo capite che se dopo il Cristo non era più vergine, non si diceva nemmeno che era vergine, perché tutte le donne, dopo che hanno partorito, non sono più vergini, e quindi la particolarità non c'era, avete capito? E quindi andava a finire che questa cosa si dimenticava e la conoscenza iniziatica non si portava avanti. E invece Gesù, sapete, cosa fece lo sapete, forse lo sapete già camminò sulle acque, camminò sopra le acque. E cos'è l'elemento dell'acqua? Questo. Perché ovviamente una versione è fuoco, aria, acqua, terra. Okay. Ma torniamo a noi, velocemente, comprendendo che tutto quello che date alla Maria, lei lo, per, lo, lo partorisce, scusate, in vita. Ritornando di fatto vergine, e quindi, capite? Non è stata toccata da nulla. La lastra fotografica, bene. Um, bene, comprendendo questo, siete già un bel passo avanti. Bravi. Veramente. Nell'antiche... cioè, nel, nel linguaggio un pochino più tradizionale. Questo che è il linguaggio che ho un po' inventato per voi, cioè per farmi capire bene da voi. Nel linguaggio un po' più... Ricordatevi, eh, le tecniche, anche questa pratica, poi se volete rivedere il video lo rivedrete, ma segnatevi su un foglio proprio le tecniche che abbiamo detto. Perché se cominciate a praticare, voi conoscerete tutte le cose. Se non praticate, vi rimane qui, vi rimane su Mercurio, diciamo così, cioè il vostro sensibile è stato, eh, è stato mh, influenzato da Mercurio, cioè avete capito... Però non piove a manifestazione, solo praticando attraete la luna affinché vi partorisca veramente la cosa. Esempio. Io non so come si fa a dimagrire. Sono triste. Eccolo, è il corpo lunare verso Venere. Sono triste. Poi, ma chissà quanti pensieri mi arrivano in testa, come sono sbagliata sbagliato, come sono di qua, di là, e tutto va male, e sono debole, e non ho volontà. Questo è Mercurio, eh? E poi c'è tutto il pathos, e il venere. Lo risposta. Lo sentite o no, questo pathos? Imadesimatevi Med in questa persona, eh? Questa persona lo sente o no, sto patos? Lo sente o no, questi pensieri? Rispondetemi. Li sente o no? Immaginatevi, no? Una donna che ha difficoltà proprio, no? Sì, certo, in modo ossessivo, eccetera. Quindi stiamo parlando del piano lunare. Quando avete la parola sentire, tac, illuminatevi lì, la luce, ting, ecco. Siamo esattamente lì. Quindi, qualsiasi cosa che si sente, è sempre coinvolto il corpo lunare, sempre. Magari a volte vi domandate, ma è corpo lunare o no? Se c'è la parola sentire, sì, è corpo lunare. Perché lui è l'essenza, è, è il corpo di, come avevo chiamato prima, corpo sensibile. Giusto? Mi sembra? Corpo sensibile. Si nutre della sensazione, produce... Eh. Quindi, per concludere, la povera donna che invece, sapete cosa fa? Sapete cosa fa? Con una forte volontà che gli arriva un po' dall'alto, cioè deve avere una volontà sua che non va né nel pathos né nei pensieri, ma c'è la sua volontà. Comincia a fare esercizi 30 minuti ogni giorno, determinata, senza passare nemmeno un giorno, magari con l'intelligenza e la guida di un coach che aiuti la tecnica o anche youtube però, insomma. e forse col supporto morale la vedete mi freccetta sì ogni volta e forse con il supporto morale di amici parenti che la aiuteranno oppure altri come lei che insieme a lei stanno facendo il percorso a volte queste cose online no? un forum community che, che, che ci si unisce e allora com'è andata è dura sì ma Tantissimi percorsi di dimagrimento hanno una fase motivazionale, frasi motivazionali ogni giorno, eccetera. E eh, te li devi leggere perché ti aiutano a, a far scendere la tua volontà. Allora, lo sapete cosa fa questa donna dopo 90 giorni? È felice perché è dimagrita, direte voi grazie al, al beat, <ride> però ora capite. Che è schiacciante capite come funziona la natura cominciate pian piano a seguire la stessa cosa e voi manifestate cosa vi pare leggo un attimo le vostre domande o commenti non so se rientra nel discorso, ma in Aramaico la Vergine è con lei che non ha ancora partorito. Beh, sì, eh, Alfonso, sinceramente la Vergine è anche, da, cioè, è anche nelle, per le per persone normali è quello. <ride> e quindi non ha manifestato, sì, sì. Cioè, per le persone normali, sane di mente, anche per noi, credo, non so per voi, ma insomma, una Vergine, <ride> secondo me, è quella che non ha partorito ancora è giusto okay? anche l'aramaico ci si mette va bene, però anche oggi la parola vergine è quella che non ha ancora partorito. poi ormai oggi ci si ha di tutto e di più si rifanno l'imene si rifanno di tutto e di più però insomma <ride> si sa no? che più o meno è così <ride> ehm, va bene e cos'è? qui? io pensavo che non aveva fatto sesso ah no è vero anche se <ride> è vero no guarda dopo una certa ora lasciamo stare è vero non devi nemmeno far sesso per essere vergine non solo parto <ride> vabbè ehm... <ride> so che come domanda è un po' assurda ma se qualcuno volesse cambiare il colore degli occhi o la propria altezza potrebbe passare solo per i subliminali o altre tecniche strane Oh, come mai devi cambiare il colore degli occhi e zii, vabbè, lasciamo stare. Ora ci siamo andati nel meme, ne tanto di tutto. Lasciamo <ride> Comunque, um, perché devi cambiare il colore degli occhi di di là su di giù, cioè, um, queste informazioni sono anche nel seme di tuo padre e di tua madre mescolate in una certa maniera capito affinché magnetismo e elettricità si fondano nella luna e quella muove esattamente il movimento proprio um, molecolare diciamo delle tue cellule sessuali eccetera affinché avvenga la vera ricombinazione del dna quando avviene la ricombinazione del dna non avviene mai in modo casuale avviene sotto legge e disposizione di questi due flussi il padre e la madre si vedono chiaramente, no? il padre darà però il movimento genetico molecolare in una certa maniera e la può dare solo in quella maniera perché i suoi cromosomi anche visti nella fase no? metafasica intermedia, presi, bloccati, cromosoma maschile XY, quindi non potrà mai dare nella stessa maniera xy è un modo di dire nostro solo per la conformazione appunto che si vede in biologia cellulare quando nella fase metafasica si blocca no? la, la, il dna la, la, la mitosi ad esempio e quindi in mitosi si blocca a un certo punto e si vede questa conformazione. Oggi tutti dicono donna XX, uomo XY, ma questo non ha niente a che fare né con la X né con la Y. È solo una conformazione geometrica che assumono i cromosomi in questa fase di mitosi intermedia, diciamo, no? prima della divisione cellulare, in cui appunto eh, il genoma fa questo, questa conformazione. E lì si vede il DNA di una persona, eccetera, eccetera, mm. perché è l'unico modo in cui l'unico momento in cui tramite la luce del microscopio questa informazione è ben visibile a noi agli occhi. In altre fasi della mitosite non puoi capirci nulla del DNA, devi beccare proprio nel momento appunto in cui vedi XXXY, ma comunque è facile beccare in quel momento. Um, però ti volevo spiegare che XXXY non è che ci incastrano niente con le nostre lettere. X e Y, Y, X, no, c'entra proprio un cavolo di nulla è la conformazione geometrica. Ecco perché quello che ti dico è molto più reale, ha molto più valore, cioè che ma è quello che dice anche la biologia cellulare, cioè e anche la genetica, cioè che l'uomo potrà solo avere potrà solo dare il cromosoma XY. Questo significa che, quindi, quello che ti stavo dicendo, il movimento poi alla fine magnetico di ricombinazione molecolare, proprio che no? poi va a comporre i geni è diverso quello che gli dà l'uomo ed è diverso quello che ti dà la donna, la madre e il padre, no? Ok, ci sei fin qui, qui? È differente l'informazione ed è questo che andrà a tramite la ricombinazione genetica a darti l'imprinting, praticamente, capito? L'uomo darà l'informazione elettrica, la donna quella magnetica. Non è che l'uomo dà l'informazione elettrica e magnetica e la donna elettrica e magnetica. No, capito? <ride> e questo Ovviamente viene veicolato da cosa? Dal comando, cioè viene veicolato nella, nel, nel lunare, diciamo così, e questo poi comanda, a livello proprio biologico, i movimenti molecolari, perché voi sapete che anche solo la parete cellulare no, ha ehm, ondulamenti e movimenti eh, proprio magnetici. Voi sapete che ci sono impulsi elettrici nella parete della cellula, sono impulsi di elettricità proprio, ci sono o, o, piccoli microorgani dedicati all'impulso elettrico. Per esempio, a cosa può servire? Eh, ad esempio, la trasmissione dell'informazione da una cellula all'altra. Come fanno a comunicare una cellula con l'altra cellula? Hanno questi impulsi elettrici, eh, diciamo, neurologici, anche se non sono neuroni, ovviamente, con cui comunicano, capito? E, e, e il loro movimento invece è magnetico perché il movimento. Si muovono in fluido, no? In quindi, capito, l elettricità è l'informazione, ma il magnetismo è la formazione. Ecco che di solito l'informazione ti arriva dal padre e la formazione ti arriva dalla madre, capito? Però questi discorsi poi non sono comprensibili proprio da tutti, perché? Non perché siete scemi, ma perché ad alcuni di voi la biologia non gliene può fregare di meno e quindi se si inizia ad andare in linguaggi un pochino genetici e biologici a voi vi sembra arabo o vi sembra straniero perché non ve ne frega nulla, non perché siete meno intelligenti, perché non vi è mai interessato e quindi dite, boh, non me ne frega nulla, eh. e quindi cambiare gli occhi, tu devi cambiare, come si fa? Cambi l'informazione del padre, però perché lo fai? Non l'ha mai fatto nessuno, un procedimento così lungo, che te dopo dieci anni c'hai gli occhi diversi, però, Rita... Um magari, mi pare una cosa classica, tutti sappiamo più o meno come arrivarci. Scusa, continuo a ma con altri obiettivi, non sapevo esattamente come ci si poteva comportare se era possibile o conveniente. Ma, sinceramente, quello che stai dicendo non è così fuori dal seminato. Nel senso che, per come sta andando avanti la, la scienza e la tecnologia, capite che tra 5 e 10 anni, Troviamo con gli impianti possibili nel cervello, cioè è una cosa che sarà quasi di moda, ecco. E questi impianti cosa possono andare a fare nel cervello. Che il cervello è organo lunare, il cuore è organo solare, no? Um, comunque nel cervello, proprio andranno a inserire delle piccole cose che, per esempio, ti fanno ricordare per dieci volte maggiormente le cose. Oppure ti fanno imparare le lingue in. Due giorni già esistono queste cose eh? ti fanno imparare le arti militari in una settimana ti potenziano dei potenziamenti per far diventare l'uomo mezzo uomo mezzo cyborg praticamente queste cose qui esistono già le stanno studiando le stanno applicando solo per trattamenti ad esempio malattie neurologiche di Parkinson eccetera per quello proprio per fornire l'impulso elettrico già si può fare degli impianti dentro il cervello che hanno però soltanto cinque mi sembra um, canali cinque fili diciamo eh, per intenderci che sono fasci però hanno cinque fasci di fili ecco ci hanno già quelli anche a 500 fasci tecnologia militare non è assolutamente disponibile però ce l'hanno già quindi a noi ci danno la tecnologia dell'età della pietra. Loro sono 50-100 anni più avanti di tecnologia. Io parlo di tecnologia. Lascio questo argomento in sospeso, piano piano se avrete mai voglia. Approfondite però da soli quali sono le conseguenze di tutte queste cose. Fatte in questa maniera, cioè in qualche modo andando contro natura. Non è una cosa da parlarne la notte così, però vi lascio la palla al balzo. Pensateci da soli in futuro quali potrebbero essere le conseguenze se si va contro natura e quindi le cose si fanno, però non si rispetta le leggi naturali, l'armonia universale. Perché siamo. Vabbè, perché così? ok? Pensateci da soli. Cosa, quali potrebbero essere gli effetti per l'umanità, gli effetti per l'individuo? Di spingersi un po' troppo oltre, diciamo, no? In questa direzione. Ad esempio, per concludere, questo è il discorso di cambiare il colore degli occhi. Beh, se è una cosa che fai solo, per in... perché non te ne frega niente, per in più eccetera, eccetera, sei guidato dal Sole o sei guidato da Venere Cioè, così. Perché sai che tanta gente non sa nemmeno quello che vuole. Ne parleremo nel prossimo incontro. Tanta gente non sa quello che vuole danno l'impulso alla televisione eccolo emotivo venere di comprare cosa il regalo per tu... voi bene a tuo figlio non farglielo mancare questo è lo slogan ti beccano nell'emozione no tac tu ci trovi la giustificazione ogni vendita vi spiegherò adesso come funziona la vendita Devi spiegare alla persona esattamente com'è importante? Tu... No. No. La vendita parte dall'emozione. Quindi la persona deve volerlo? No. <ride> la vendita parte dall'emozione. Creagli un bisogno. Sarà lui a giustificare la sua spesa con decine di giustificazioni per cui è giusto quello che sta facendo. Guardate le donne, le mogli se ce l'avete. Co, come fanno a farvi comprare le cose? Perché è giusto che le compriate, no? Oh. Quindi vi partono dall'emozione, vi, vi finiscono qua, e poi vi siete creato qui e siete già belli e fritti. Si manifesta. Quando è creato qui non avete chance. Si manifesterà ripeto quando è creato qui non avete chance si manifesterà ecco cosa si potrebbe imparare a fare a crearlo qui quello che volete manifestare non più sotto i venti o le acque ma qui e un mago lo fa così con la volontà arrivi e crei qua se non riesci proprio ti fai um, Scaldare un'emozione, pensiero, e poi parli di qua. Alla fine devi essere luna sull'una, pura. E quello te la manifesta. Avete capito come si vendono le cose, sì? Scrivetemi se avete capito. <ride> poi qual è il discorso? Che di solito dovete anche avere qualcosa di valore, perché in questo modo la persona pre la prendi con l'emozione e poi però. Gli fai vedere, se tu fai capire che alla persona gli serve quello che gli dai, è già tua. Perché qui gli hai creato un impulso di così voltaggio alto, che quella persona povera, no poverella, che quella persona è così alto, non gli hai creato tre volt gli hai creato 150 volt Quella lì c'ha un bisogno ormai, ha capito che ha bisogno di quello che gli vendi. Ma qui deve succedere qualcosa. Ecco perché vi dico a volte solo con l'emozione vi si manifesta perché se non avete troppo il perché, eccetera, non c'è bisogno, la persona lo crea da solo. Ecco qua, ha creato qui, quando ha creato qui è a posto, si manifesterà. Compra. Tante persone non ci vogliono nemmeno pensare. Gli acquisti delle tre di notte alla televendita avete mai visto le televendite delle 3 di notte? io l'ho visto basano tutto sull'emozione ora vi pare che una persona con un mio cervello vede il gioiello lì e pensa che è vero? cioè io devo comprare un gioiello, un diamante Lo compro alla televendita? ah, televendita vedi quella che appena mette la collana e tutta lei sembra Claudia Schiffer a parte ora che fa è morta deve essere vecchia, però un tempo si diceva sempre Claudia Schiffer eh. <ride> cioè quello sul divano Vi sembra di essere cioè tra un po' c'è l'orgasmo, da quanto è comodo quel letto, quel letto con le doghe, le doghe del letto voi non avete idea, quanto sono comode le doghe. appena, cioè le vedi sono più false dei soldi del Monopoli No, appena toccano, nemmeno toccano il materasso, incominciano già ah oh, mamma mia. nemmeno l'hai toccato il materasso, Almeno prima sdraiati rilassati sopra, montaci sopra. no, è quello, comunicano solo quella roba lì perché sanno che funziona, basta e insomma la gente non ha tanta voglia di pensare la notte clicca su compra e basta emozione, luna, terra eh, ci si penserà domani stupidi? certo! infatti se lo fate troppe volte sta vedi? diventate meno intelligenti, pensate meno sulle cose. Una persona che compra così di impulso troppe volte senza pensare nulla, non pensa nulla allora quella persona inizia piano piano a creare un percorso che mette da parte l'intelligenza Ovviamente si sviluppa l'intelligenza in altre cose, no? eh, insomma, la riequilibra ovviamente, no? Però, insomma, capite Cosa voglio dire? Si può fare anche le vendite di impulso. Solo questo, fea, no? però è così forte che questo non c'è problemi. O lo salti, oppure le scuse per comprarlo te le crei da solo. Ma te lo devi avere. <ride> Avete capito? Così si, si crea eh, la vendita de, di, un, di un prodotto, no? E, se fate solo Mercurio come mi diceva anche, non mi ricordo chi che mi diceva io a volte parlo con le persone si una logica schiacciante ma quelle mi vanno contro e basta perché tu non hai preso la loro non hai preso, scusami ehm, il loro eh, come potremmo chiamarlo Venere eh. non hai preso il, il, non hai agganciato il loro corpo lunare a Venere. Capito? E ricordatevi che di impulso si può comprare, eccetera, eccetera, ma solo di pensiero no. E lo sapete perché no? Scrivetemi un po' se sapete il perché, no? Perché solo pensare le cose poi non le fa manifestare? E se te non userai mai l'emozione, la bellezza di averlo già, l'emozione, il sentirsi dentro quelle nuove scarpe, il sapere che te ce l'hai già, tra moto... se te non usi l'emozione, solo il pensiero non servirà. Perché? Scrivetemi, eh, se avete un'idea. Vediamo se c'è una chat. Perché non lo senti vivo è come se fosse solo una polarità, ne manca un'altra, sì. Di solito il pensiero ti disfatto nel muoverti in una certa direzione, manca il piacere e quindi pensi a ragioni più convenienti. Sì, tutto giusto. Però, siccome alla fin fine è quello che poi agisce è sempre la tua volontà, può essere volontà mossa da altro, ma insomma è sempre la volontà che alla fin fine ti fa comprare la cosa perché te la cosa vai, paghi e compri. Quindi può essere volontà mossa da altre cose o da altre persone, è sempre volontà, eh? Allora, per legge della manifestazione delle cose sulla Terra, com'è che si manifestano le cose? Voi avete il 6, che è il Sole. Dopodiché avete il 7, che è... Chi è il 7? È un fulmine, no? Guardate qua la freccia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Qual è il sette? Scusa. Ah, mi avete scritto. Venere. Perfetto. Poi otto, nove, dieci prossima volta vi faccio vedere proprio l'immagine, se volete. È un fulmine, da qui, partite con una saetta. E avete i numeri. E giù. Dieci. Questa è la legge della manifestazione. Quindi queste forze non è che arrivano, i piani non arrivano a caso, ma arrivano con la legge del fulmine, il fulmine presente in ogni tradizione in realtà. Quindi se la vostra, la vostra volontà non passa da qui, voi non potete voler comprarlo. Tutto chiaro? Non si manifesterà? Sì, perfetto. Ottimo. Quindi, dicevo, nella tradizione anche alchemica, eccetera, queste cose magari se le ritrovate in altri nomi non mi, non mi bruciate me, perché magari si chiamano estrazione, purificazione e coagulazione, mm? <coughs> di cui adesso però non parliamo. Di questo ne parleremo la prossima volta, nel prossimo incontro perché, appunto, affronteremo tutto altro aspetto del corpo lunare. <coughs> Praticamente lo infileremo anche nel tempo, perché oggi, diciamo, abbiamo visto l'aspetto dello spazio del corpo lunare, no? Abbiamo visto che ogni cosa c'è il suo corpo lunare, o meglio, ogni cosa esiste anche nei piani lunari, no? Eh, ogni cosa esiste anche... Eh, nei piani sottili, abbiamo visto come si fa a svegliare il proprio corpo sottile, qual è la pratica più diretta, abbiamo visto che ogni immagine, ogni simbolo ha un'impressione e quella è esattamente l'impressione del corpo sottile. Abbiamo... No, ci siamo mossi un po' nella, nella, nelle cose, giusto? Ci siamo mossi in quel che si vede e che si sente alla fine, che, no? Ci siamo mossi nella, nella natura, cioè nel mondo, nel mondo. Siamo mossi nel mondo e quindi da ora in poi voi avete proprio la possibilità di mettere in pratica tutto anche riscoltandovi il video se volete ma con delle tecniche giuste anche per esempio potete anche farvi dei simboli voi no li guardate chiudete gli occhi ascoltate solo la le, anche se non chiudete gli occhi guardate di là e sentite l'impressione poi un altro simbolo tac, e sentite l'impressione abituatevi a sentire solo l'impressione senza l'impressione no? pura che sarà fluida senza doverla subito subito macchiare dopodiché ovviamente farete la, la, la tecnica più che vi è possibile di, di, di, di, di, di, di, con il corpo fisico visto che qui siamo già coagulati manifestati allora ne approfittiamo mm. e avendo la percezione unitaria no? abbiamo già detto da qualche parte qui eh, unificazione quindi potete farvi degli esercizi di percezione, ma anche poi questo unico che vi stavo dicendo di unificazione, cioè eh, come unità, proprio percettivamente, per, eh, ogni cellula del mio corpo è completamente presente e basta. Mm. E vivo in questa maniera mentre parlo con le persone, mentre parlo con... Vi muoverete in un modo leggermente differente, è normale come conseguenza, ma è proprio qua che inizierà a cambiare molto molto molto nella vostra vita perché state svegliando come qualcun altro già stava un attimo osservando, il corpo sottile vi si sveglia proprio grazie a questa pratica ehm, che andate a fare lo state reclamando ok? è un po' come se il, il corpo sottile dicesse ok, fino a quando l'uomo non c'è per davvero, io sono ancora più in là, quindi figurati se mi faccio mai sentire quando lui decide davanti all'universo di dire Ok, ogni cellula del mio corpo è presente, consapevole. Eh? E vado avanti in questa maniera qua, no? Muovendomi come uno, allora si dischiude è. Yeah. No. Eh, però vedete che siamo nello spazio, diciamo così, no? Invece la prossima volta ci muoveremo nel tempo. Quindi, qui adesso chiudiamo. Uh, la condivisione